Buon day, benvenuti in questo nuovo video, il mio primo video da sola <ride> Allora, oggi ci sono io al posto di Giuseppe a vloggare perché uh, vorrei riaprirmi il canale YouTube perché ce l'ho già, sì da un anno che non faccio video però va okay. Visto che Giuseppe mi rompe sempre Dicendomi eh perché non ricomincia a fare video Cose così E voi sotto i video che faccio con lui Mi dite sempre apri un canale youtube ecco In realtà ce l'ho già però <ride> E non faccio video E quindi mh, Niente vorrei ricominciare E mh, dirò Giuseppe di montare questo video Probabilmente perché, perché Sì è il suo canale cioè montatelo tu Non vorrei dire E mh, quindi lasciatemi un parere qua sotto se volete che cominci a fare video, di italiano, non lo so. <ride> vabbè. vabbè. Ehm, e niente, oggi cercherò di nascondermi in una macchina di Giuse per 24 ore. Non so quanto possa riuscirmi questa cosa, però ci proverò. E niente, ora gli vado a chiedere se mi accompagna a cavallo tra un'oretta. E vediamo cosa mi risponde. Eh, dovrebbe uscire tra poco con qualcuno. Non so tra quanto ora gli chiedo. Eh, tra un po', credo però. Va bene. vediamo e niente. ha ah, lasciate un bel mi piace. Mi accompagni a cavallo tra un'oretta? No, un'altra non posso. Io tra 10 minuti e 4 ora esco. Ah, ok. Eh... Vedi se ti può accompagnare qua. Ok. Ok Allora. Prenderò le chiavi di scorta perché qua ci sono quelle che usiamo di solito e eccole le chiavi di scorta e andremo in macchina andremo in macchina ho preso le chiavi di scorta almeno non sospetta niente perché appunto sono quelle di scorta, noi siamo quelle principali no? che sono un portachiavi e niente ora vado in macchina Ecco la macchina di Giuse. Piccolo problema, cioè che lì è incollato. Ok, niente, sono stupida, era incastro. Comunque l'ho messo un po' così almeno. Niente, ora appoggio uh, la telecamera e entro. Aspetta. Aiuto. Oh mio Dio, allora, sono strettissima. Cioè, no, davvero, ragazzi. Oh, che male. No, così non riesco a stare tantissimo. Allora... Um, ora chiuso la macchina perché sennò no, cioè si vede che è aperta mi sono caduto pure le chiavi <ride> E niente Fa freddo Potevo mettermi il giubbotto No comunque posso riprendere così tranquillamente Senza farmi vedere E A ho dopo. chiuso la macchina Eh oh! I <laughs> Allora um, Ok con le di, chiavi di scorta Ma c'è un problema eh, Anche se apro la macchina Cioè il bagagliaio non si apre da dentro Quindi sono chiusa qui E fa freddo, è tardi Quindi ora manderò una foto a Giuseppe e vediamo se indovina dove sono E se mi viene a prendere Soprattutto perché io sto congelando Ok Allora No non ce la faccio perché è troppo freddo Allora Ragazzi sto congelando Non gli arriva il messaggio Basta morirò qua No, Perché ha fatto sto video Sono stupida Dai che freddo Cosa faccio? Non gli arrivano i messaggi! No raga! Aspettate! Oddio, perché non gli arrivano i gli... messaggi? Dio fa non prende, raga! Ok, raga, allora. La foto si è inviata dopo mezzo. Ma okay. che co fai qua dentro? Perché stai registrando? Ho freddo! Ma cazzo c'è qua dentro! Ma quant'è che sei qua dentro? ho come un entrare? chiave ce l'ho io! Stavo Prendo le chiavi, come hai fatto a entrare? le chiavi di scorta. Ah, sta, come stamattina. Scusa, io <ride> ho preso la macchina, non è vero che eri in macchina. Eri in certo. macchina. Ti ho anche ripreso. <ride> Dai, che io parlo da solo quando <ride> ho sentito. Ma quello che andava in contromano <ride> Eh sì, c'è uno che andava in contromano qua fuori. Eh Niente, raga, niente. No, no, fammi capire. Allora, Se io vi... sei da stamattina in macchina allora, e non visto... sei mai uscita. Visto che, um... Aspetta, che da quant'è che sei qua? Allora, visto che um, tu insisti che devo ricominciare a fare video, ho deciso di fare un video col tuo canale per <ride> dire. Sì, questo è un video che devo caricare che appunto, e devi anche montarlo tu, caro. <ride> Ma ho detto cose che non si Cioè, ho detto parolacce. Sì. Non mi ricordo. Sì. <ride> e niente. Senso. Dai, fa freddo. Va bene. E... Da quante... Non sei mai uscita dalla macchina, non ci credo. Eh no. Sei malata. E poi non si apre... Ovviamente io non ho pensato che il bagagliaio non si... non si apre da dentro. Eh, grazie. <ride> Sai com'è? Cioè, si può aprire da, da, da, da, da fuori, ma da, da, da, da dentro si può. Oh, cioè, fa freddo. Beh, poi non ti arrivavano i messaggi Eh poi mi è arrivato Infatti eh, sì. ho visto la foto e ho detto che ho riconosciuto la busta delle macchina? <ride> allora ragazzi faccio io l'outro del video perché mia sorella non l'ha fatto Comunque volevo dirvi che in descrizione trovate il suo canale youtube Andate a iscrivervi Sono uscite anche le nuove felpe se volete acquistarle Sono queste qua con l'ananas Ci sono anche bianche Trovate il link in descrizione nel primo commento Anche del merchandising mi raccomando acquistatelo Seguitemi su Instagram perché sto caricando un sacco di video Un sacco di prank, un sacco di roba Tipo settimana ne ho caricati ben tre Giuseppe trattino basso, trattino basso, barbuto Mi raccomando lasciate like Iscrivetevi al canale E se avete visto il video fino alla fine Commentate con hashtag Fino alla fine Spero che questo video che ha fatto mia sorella vi sia piaciuto Io tipo montandolo mi sono divertito un sacco Perché cioè giuro non me l'aspettavo Cioè è stata proprio brava Devo stare attento mica che mi supera con la bravura a Fare questo tipo di video perché cioè eh? Ok comunque bella Un bacione Ci vediamo con un prossimo video settimana prossima Mi raccomando seguitemi su Instagram Non mi sono dimenticato del vincitore del contest Del fan più attivo di dicembre Domenica ovvero domani Controllate la, la sezione community del mio canale dove pubblico i post perché pubblicherò lo screen con la fan o il fan più attivo del mese di dicembre che vincerà un capo del merchandising a sua scelta.